e ciao a tutti sono sempre vestita nello stesso modo che mi avete visto l'ultima volta scusatemi stanno arrivando i vostri messaggi e, um, e ho deciso di fare un video un po' diverso di quelli soliti anche perché qualcuno mi ha anche chiesto e, e allora um, ho tenuto qualcosina dei prodotti finiti e intanto, vi ve faccio vedere i prodotti che ho usato e cosa ne penso di quei prodotti. Lì, ecco. Prima cosa, da dire, ho finito la matita questa qua. Tra l'altro, quando finisce fa così sempre, cade giù tutto. La matita è questa, è questa qua la matita che la uso da anni. È è una matita per le sopracciglia, scusate, perché una matita per le sopracciglia, c'è anche il suo pennellino da questa parte qua, è la matita della Collistar, perché io cioè, ho la pelle, ho carnegione abbastanza chiara, ecco, e, se volete ve lo dico qual è il numero della Colistar numero 4, non so se riuscite a vedere, e questa matita qua è, mi piace tantissimo, è, L'unica cosa che mh, non riesco a trovare da tutte le parti questa maglietta qua, perché non si trovo, ecco, anche dove vendono, eh, tante volte quando vado a comprarla mh, non, non, non, non c'è praticamente perché devo sempre ordinarla. Allora quando, mh, quando vedo che c'è ne prendo sempre anche due, ne dovrei avere un'altra da qualche parte secondo me. Bene, l'uno è andato. Se li ricompro, certo che li ricompro eh, perché è una cosa che uso sempre e eh, lo ricompro. Sì. Un'altra cosa che ho finito, questa qua, stessa cosa posso dire dello, di questo rossetto qua, un rossetto che ho uso da anni, anche questo rossetto qua, è, è, ma, è, è un rossetto di, della Deborah, E matte questo rossetto qua, se volete ve lo faccio vedere ecco, è così il numero del rossetto è 06 e anche questo rossetto eh, uso da anni e ce l'ho già anche nuove ecco ehm, un'altra cosa che l'ho tenuta da parte perché ho detto vado ve la faccio vedere se farò un video eh, farò vedere faccio vedere anche questa cosa qua e questa maschera qua eh, non mi dispiace questa maschera qua non, non mi chiedete cosa costa perché i prezzi mh, sinceramente non mi ricordo la matita forse 12-13 euro non lo so rossetto forse 10 euro 9 euro mh, questa qua la maschera la maschera allora questa è una maschera eh, in tessuto eh, idratante e emolliente e all'avocado e a me è piaciuto tantissimo se la ricompro sì se la vedo la ricompro eh, biocore si chiama allora un'altra cosa che ho finito che ce l'avevo già da un bel po di tempo eh, l'ho finito per un altro giorno quando ho fatto la vasca eh, questa qua mm, è l'essenza per il bagno al sandalo, eh, era molto buona, cioè come, come, come profumazione molto, buo molto buona. Se la ricompro, eh, no, non la ricompro perché ha costato, non so, non mi ricordo neanche il prezzo sinceramente, non mi chiedete però, eh, anche perché è Just non non si vende mh, così ecco, bisogna partecipare ehm, partecipare non so tipo perché loro non vendono direttamente e allora no, non lo ricompro perché è molto buona la roba di gust però non lo ricompro più allora un'altra cosa che ho finito che avevo già fatto anche vedere questo qua che mi è durato anche tanto e bagno schiuma per lì è, è buonissimo ragazzi fa un odore mm, buonissima salari costerà 4 euro secondo me questa qua però è buonissimo se sarà in sconto forse lo ricompro allora un'altra cosa che ho finito è questo qua sapone marsiglia miele e allora questo qua è il sapone sapone vegetale puro concentrato e vegan e come marca eh, il mastro saponaio è vegetale praticamente allora io vi dico perché la uso adesso qualcuno mi dirà ma no ma cosa stai facendo allora vi dirò subito allora siccome io ho avuto tantissimi problemi con eh, allergia e ho provato tantissimi tantissime cose che sono in commercio per, per struccarmi, ecco, diciamo così. Però l'unico modo per me, ecco parlo per me, non, non dico fate anche voi così, parlo per me, l'unico modo per cui io mi lavo la faccia, io mi lavo la faccia con, con questo qua adesso, l'ho lavato con questo qua. Ho incominciato a usare e il Prodotto di bionic che c'è anche Bionic all'olio, ho cominciato a usare da quel prodotto lì. Dopo ho comprato Bionic senza olio, però, e dopo senza olio, e dopo ho, ho visto questo qua, costa tre volte meno, allora ho detto lo provo: che tra l'altro ne ho altri due boccetti, e, ho detto, lo proverò. E mi è piaciuto, io mi lavo la faccia con questo qua, ecco. un'altra cosa che l'ho finito, no? eh, questi, questi profumatori per la casa, ecco questo a violetta talco che adesso l'ho messo lì in sala, non mi piace, mi piace quello lavanda, eh, questo l'avevo comprato dai cinesi, però costerà 10 euro questo qua, è buono, mi piace molto lavanda di questo qua. Allora un'altra cosa che ho finito, intanto facciamo, faccio vedere tutte le cose così per la casa, eh, dopo guardiamo anche i detersivi che ho finito. Allora, eh, cominciamo da questa maschera qua. Allora la maschera per i capelli, questa qua, da Noa. E, praticamente qua c'è scritto con acido aeronico, via tecnologia. Impacco capelli, trattamento ricostituente, ristorative, thread mask, e comunque questa maschera qua ha costato 10 euro e non mi è piaciuta per niente, ecco. cioè non ne vale la pena comprare questa maschera qua. E come profumazione? Neanche come profumazione, no, non mi piace. Un'altra cosa che ho finito, questa maschera qua. E questo è praticamente a Farma Officina. Trovate in profumeria ecco, in negozio di detersivi. Maschera capelli, nutriente ristrutturante. Questa sì, questa a me non, non mi è dispiaciuta. Devo essere sincera. Che poi, tra l'altro, ho finito anche questa, sempre della stessa della stessa marca questa era il carbone mi, mi sono piaciute abbastanza tutti e due allora quello di zafferano forse quello al carbone come profumazione mi piace un po di più però sono abbastanza buone tutti e due cioè sono anche i capelli attaccati qua e <ride> eh, eh, vabbè scusate però allora ho finito anche questo qua passiamo dei prodotti ah no scusate un altro bagno schiuma che ho finito è questo qua mm, che non mi piace per niente se lo ricompro spero di non no, no sbagliarmi e non ricomprarlo più perché non, non mi piace non mi piace né come profumazione né come sostanza di quel prodotto lì. ecco un'altra cosa che ho finito il spruzzino e questo qua sgrassatore universale l'avevo comprato secondo me all'Eurospin l'ho al, preso con la lavanda e questo non mi piace, piace. l'avevo comprato anche un altro spruzzino secondo me c'è anche al, alla Marsiglia però non mi piacciono questi qua allora un altro prodotto finito e se mi chiedete se lo compro il sgrassatore allora vi dico già spoilerò qualcosina allora intanto finisco i, tutti i prodotti che ho quelli che ho in casa dopo ho intenzione di fare i prodotti a casa cioè mi informo meglio adesso sto guardando anche su internet le ricette di varie, di varie cose e quando quando troverò la ricetta giusta eh, quello che mi può piacere di più eh, sicuramente vi condivido e però ho intenzione di comprare meno i prodotti, meno detersivi così um, al supermercato e produrli a casa. Ecco. La stessa cosa per quanto riguarda questo qua per il frigorifero, um, qua non, e anche questa cosa qua non mi piace, cioè anche per le cose per il frigo non li compro più, non, non mi piacciono. E piuttosto un pulisco con aceto, ecco. Allora un'altra cosa che ho provato acqua distillata questa qua del folce azzurra e sinceramente mh, costa 1,50 euro e non la ricompro più perché intanto mh, mh, il mio vaporetto secondo me sta, sta dando di numeri al, perché l'ho messo questa cosa qua e, e non, non mi è piaciuto per niente piuttosto prendo acqua distillata quella normale ecco e poi ah, per stirare meglio questo qua. Secondo me. Questo ditemi anche voi se non mi sbaglio. Forse l'avevo comprato all'Eurospin, spin. Sì, all si, è sempre Sembra sì. si Eurospin. Lo spray. si, sì, sì, sì non, non è male. Questo non è male questo di Spin l'ho usato, l'ho finito adesso con, con le tende che ho stirato praticamente e, e se lo ricompro ce l'ho già un altro di un'altra marca, se lo ricompro se, se non, non ce l'ho ecco lo ricompro un'altra cosa che ho finito è Acce Gentile che ce l'ho già giù scritto candegina per colorate ai profumazioni di candegina però sinceramente mh, eh, cioè ho lavato anche i capi mh, non proprio bianchi bianchi infatti anche dovevo anche paura di metterli sono sincera io non sono tanto fiduciosa con i prodotti che c'è scritto eh, che c'è scritto però le ho messi e avevo paura di, che mi macchiasse invece non, non ha macchiato ma erano tutti vestiti abbastanza chiari e colorazioni chiare allora sì non mi ha macchiato ho lavato tutto bene se lo ricompro dico sì ce l'ho già giù uno di queste qua secondo me sì però posso fare anche meno ecco ecco ho, ho finito anche questo qua il detersivo per il bucato di General. Ho pagato poco e sinceramente non è male questo qua. Mm, ogni tanto mi piace cambiare i detersivi. Se non ricomprerò mai detersivi non posso dire di no perché mm, avevo provato a fare il detersivo anche a casa anni fa però eh, con varie ricette diverse. Mm, no, niente ragazze, no. Non lo faccio a caso, è detersivo, ho fatto a caso, perché l'avevo provato anche a grattare la marsiglia, l'avevo bruciato anche una grattugia per, per, per, perché dovevo fare pezzi, mh, alcuni saponi praticamente, e no, ho fatto solo di casina basta, ho fatto un po' di danni. Mh, e anche i prodotti tipo. Ecco, mi, mi piacerebbe usare i prodotti un po' più, comprare meno prodotti ecco, mi piacerebbe usare i prodotti un po' più fatti in casa ecco voglio dire, cioè con semplici cose che si sa, che si ha già ecco, e, e niente, e, il mio prossimo anno sarà sicuramente comprare meno e produrre un po' di più in casa ecco va bene ragazzi io spero che ho già chiacchierato abbastanza 14 15 minuti sì. E spero che vi è piaciuto mh, questo video qua e queste cose qua le voglio buttare via per quello che ho detto faccio perché sennò le prossime le prossime cose che comprerò giustamente vi le farò vedere anche le prossime cose e niente ragazze Spero che il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao ciao a tutti!